We are the fire, fire. fire. Signore e signori, benvenuti su un nuovo e fantastico video, video classifica Allora, un po' che non facevo questi video un po' classifiche delle 20, 10, 15 cose Ho detto oggi lo facciamo eh, e quindi ho trovato questo argomento un po' divertente che ho trovato sul web Che c'era questo sito che elencava le 20 cose strambe che eh, i giapponi facevano nell'era Showa e non fanno più adesso L'era Showa è il periodo della pace illuminata, è il periodo della storia giapponese corrispondente al regno dell'imperatore Hirohi è stato il regno più lungo tra tutti quelli degli imperatori giapponesi finita questa descrizione super quark allora volevo analizzare adesso queste 20 cose questa classifica che ho trovato online che insomma l'ho trovata anche divertente perché alla fine era Showa è fino all'89 quindi fino a 30 anni fa cose che erano normali in Giappone e adesso sono stranissime ragazzi come sempre vi ricordo che sul canale a cazzo domani uscirà la versione con le foto quindi chi volesse approfondire mi raccomando iscrivetevi anche al mio altro canale così potete vedervi anche l'altra versione e potete vedere delle immagini ma adesso iniziamo, ho qua il mio computerino che addobberemo con queste luci di Natale e adesso guardate in che condizioni e adesso andiamo a leggere questa classifica e la analizzerò con voi Al primo posto troviamo la carne di balena Questa, la carne di balena era spesso usata nei venti degli studenti Quando se la portavano a scuola proprio se portavano il vento Sapete che vi ho fatto anche il video sul vento Se la portavano e mettevano praticamente dentro questi loro vento una scatoletta di carne di balena Il consumo di carne di balena comunque sono state consumate per tutti gli anni 80 E hanno avuto il picco nel 1970 l'anno in cui sono state consumate 220.000 tonnellate di carne di balena solo in quell'anno non so se sapete però per molti giapponesi magari più anziani la carne di balena è abbastanza natsukashi vuol dire che insomma gli ricorda i vecchi tempi è un po' nostalgica la sensazione che hanno legata alla carne di balena ah se non lo sapete in Giappone adesso è di nuovo legale la caccia alle balene però mm, questo video non voglio parlarne magari se vi potesse interessare ne parlerò in un altro video di cosa penso a riguardo del consumo di carne di balena o comunque anche alla caccia delle balene poi passiamo al secondo punto il secondo punto è una cosa che tra l'altro questa me l'hanno raccontata in prima persona anche molti giapponesi è il fatto che ehm, gli insegnanti potevano comunque dare schiaffi o anche dare un pugno ai loro studenti se magari non rispettavano le regole non portavano i compiti o addirittura se andavano in marina se vigiavano la scuola il giorno dopo si preparava con un rasoio e l'insegnante avrebbe tagliato poi i capelli di quell'alunno che ha bigiato la scuola, questo vi assicuro che a me ha scioccato però me l'hanno detto molti magari amici giapponesi un po' più anzianotti che mi hanno raccontato queste vicende o magari addirittura saranno in ritardo o se un giorno per qualche motivo non si erano presentati a scuola gli stessi studenti si rapavano a zero e si presentavano e non è una cosa così assurda eh? cioè anche, anche in certe company magari se succede qualcosa così, se fai una cosa sbagliata magari ti rasi i capelli a zero adesso questa cosa si è un po' persa però se pensate anche quelle KB che era stata sorpresa uscire dall'appartamento di un ragazzo, una delle KB che hanno scritto nel contratto che non si può assolutamente avere un moroso l'hanno un pochino scoperta così si era basato i capelli a zero ha chiesto scusa quindi ha capito una cosa grave comunque le punizioni che potevano dare in quegli anni erano assurde, tipo potevano farti stare magari dietro la lavagna in piedi oppure sulle ginocchia veramente atroce, però mi ha detto a mia mamma che in realtà anche nelle, nelle scuole italiane, se magari usavi la, la sinistra per scrivere, le la mano dietro al banco perché doveva scrivere assolutamente con la destra quindi insomma eh, alla fine tutto il mondo è paese, poi il terzo posto, questa è una cosa che secondo me è divertentissima è che nelle stazioni una volta c'erano praticamente delle lavagne in cui le persone potevano scrivere magari dei messaggi per i loro amici, magari che ne so eh, erano arrivate prima e le avrebbero detto ti aspetto al bar, hai dei tali oppure oggi non sono potuta venire quindi non lo so, scusa e quindi c'erano queste lavagne in cui la gente poteva lasciare dei messaggi, in un periodo in cui non c'erano i cellulari era un modo conveniente e utile per potersi aggiornare se magari ci si dava appuntamenti in una determinata stazione l'ho trovato divertente, se ci fosse ancora io lo userei. mi sembra divertente come cosa la quarta cosa strana adesso per noi è che fino al 2008 in Giappone non si era obbligati ai passeggeri che stavano seduti nei sedili di dietro a legarsi la cintura, non so se era così anche in Italia, non so quando è entrata la legge. Che adesso tutti si devono legare la cintura Comunque devo dire che anche al giorno d'oggi Anche se c'è scritto in molti taxi che devi metterti la cintura In realtà eh, molte persone non lo fanno Anch'io devo dire che ho preso dei taxi e non ho sempre messo la cintura Però voi mettetevela sempre Perché la sicurezza prima di tutto Come si dice in Giappone Anzen daichi Sarebbe sicurezza prima di tutto poi la quinta di queste cose è che dovete sapere che in Giappone durante lo Oshogatsu i negozi chiudevano e praticamente non si poteva comprare nulla Quindi prima che ci fosse questo Oshogatsu le mamme praticamente o i genitori insomma preparavano questo Ciriori che poi avrebbero consumato in tutti quei 5 giorni che vanno dall'1 al 5 gennaio di Oshogatsu in cui i negozi erano chiusi Questo ciriori a me personalmente non fa impazzire Seiciriori però è una cosa che comunque è rimasta nella tradizione un po' come tantissime tradizioni giapponesi Infatti tuttora si possono Comprare in quel periodo Il sesto posto? Beh in realtà io sto facendo Una classifica dal 1 al 20 però Voi considerate che sto andando sempre In giù quindi queste sono le cose un po' meno Scandalose poi andando in su Le, le cose per cui i giapponesi si sono ehm, Sorpresi di più quindi Questa è il sesto però in realtà sarebbe Al 14 posto E il 14 posto c'è il fatto che potevi Fumare nelle ore di lavoro Tranquillamente nella tua scrivania vabbè Forse anche in Italia Al settimo posto è che mh, potevi Questa è una cosa che in realtà succede anche in Italia Perché io ho preso un pacco su Amazon proprio l'altro giorno E mi era stato scritto che se volevo dare il numero magari di un vicino Che magari prendesse il pacco con me Beh. Ma ragazzi vi giuro che è arrivato un pacco adesso Ci vediamo tra un attimo Ciao Oh mio dio ragazzi Ma io non l'avevo programmata sta cosa ma Oggi proprio stavo aspettando un pacco A fine video eh, apriamo il pacco e scopriamo che cosa vi è arrivato Ah scusate ho fatto 4 piani di scale tutte di corsa Ah non so più l'età ragazzi Vabbè allora andiamo avanti Allora questa cosa dei pacchi è il fatto che in Giappone Mamma mia, troppo ridere sto ancora ridendo Vabbè in Giappone in passato il vicino poteva firmare per ricevere un pacco per te poi te l'avrebbe dato Viva la fiducia In Italia anche adesso tuttora si può fare Insomma su Amazon puoi scrivere comunque il numero del, di un vicino Che magari può prendere il pacco con te Mentre in Giappone adesso mi sembra che non si può fare Cioè tu non puoi prendere il pacco per qualcun altro Anche se lo fai in buona fede eviti Al dodicesimo posto troviamo gli insegnanti Che potevano fumare nelle aree professori Questa è una cosa eh, interessante perché Se magari avete visto Greti c'era un Izuka C'era lui che fumava magari per la scuola è una cosa adesso in Giappone che non può assolutamente succedere infatti è vietato assolutamente fumare in tutte le aree degli edifici scolastici all'undicesimo posto troviamo i minorenni che potevano comprare sigarette e alcol a patto che dicessero al negoziante che l'avrebbero comprate per un adulto e comunque anche se non volevano raccontare questa bugia potevi comunque prendere sigarette e alcol anche dai distributori perché non c'era il check dell'ID che c'è adesso ah oh, bei tempi ma devo dire che in Giappone comunque il popolo giapponese è un popolo molto onesto quindi mh, proprio non, non penso che racconterebbe delle bugie per riuscire a comprare l'alcol neanche i giovani almeno specie in quegli anni adesso magari le cose sono cambiate comunque ragazzi uso questo pacco per mettere le luci di Natale che così finalmente abbiamo trovato un modo per fare anch'io lo youtuber fico no? Dai lasciate un mi piace che così insomma giusto per le luci di Natale andiamo avanti allora con la, il, al decimo posto dovete sapere che Fino al 1975 non serviva il casco per guidare la moto E invece adesso, vabbè, adesso è obbligatorio E dal 2008 è anche obbligatorio per dei bambini al di sotto dei 13 anni Indossare il casco anche per andare in bicicletta Vabbè, poi c'è da dire che comunque negli anni passati giravano anche meno macchine Quindi probabilmente era anche meno pericoloso andare in giro senza casco Adesso invece con tutte le macchine che gira È comunque giusto che ci siano adesso delle norme per la sicurezza Poi, questa è una cosa bellissima che soprattutto noi Farà molto eh, molta invidia, è che in Giappone non esistevano tasse sul consumo. Infatti, la prima tassa sul consumo è stata introdotta da Noboru Takeshita che nel 1989 ha introdotto questa tassa e era settata al 3%, poi nel 1997 è aumentata al 5%. Infatti, io, i primi periodi che ero in Giappone, era ancora al 5%, e poi dal 2014, quindi recentemente, è stata alzata all'8%. Nel 2019 si pianifica di Innalzarla Al 10 Insomma il mondo va così Poi andiamo avanti con il nudo In tv in Giappone Il nudo in tv non era assolutamente un problema Non come qui in youtube che basta che dico Una parola come E vengo subito demonetizzato In Giappone praticamente fino al Ma fino anche recentemente fino agli anni 90 Tra l'altro andava anche in onda Un programma chiamato Jikande show io non l'ho mai visto ma me l'hanno raccontato Degli amici giapponesi un po' anzianotti E mi hanno detto che okay, in questo programma facevano vedere un sacco di gnocchi di bambù che si facevano il bagno e era uno dei motivi per cui questo programma era così popolare tra l'altro li mandavano in onda nelle ore di punta e non solo comunque il nudo cioè un pochino tutto era meno politically correct diciamo la la la tv giapponese per esempio avevano fatto degli show anche su quel cannibale che magari se vi interessa faccio un video in futuro che aveva mangiato una francese era tornato in Giappone poi non l'hanno arrestato ha scritto un libro ve ne parlerò in futuro comunque poi vi racconto che hanno fatto dei, degli show anche divertenti con lui quindi la tv in Giappone una volta era proprio senza morale per il noodle secondo me no però dico proprio anche per altri fattori quindi diciamo è molto cambiata la tv negli anni in Giappone non so se era così anche in Italia comunque al tredicesimo posto questa è una cosa interessante è che sapete che in Giappone nelle scuole ci sono i vari club Praticamente per qualsiasi cosa Come il baseball, le arti marziali eccetera eccetera Comunque tutti questi club scolastici Non si poteva praticamente bere acqua durante gli allenamenti Non so se questo era dovuto a cosa Magari l'acqua nelle scuole non era così pulita volevano evitare che la gente andasse in bagno Però non si poteva bere acqua durante gli allenamenti Boh, interessante Vabbè, le prossime 5 non, non è che siano così particolari o straordinari Comunque ve le dico un po' velocemente Al settimo posto troviamo in questa classifica sempre il fatto che si potesse fumare nei teatri Al sesto posto troviamo il fatto che nei treni esisteva la sputacchiera Al quinto posto si poteva fumare sugli aerei E eh, questo è un po' in tutto il mondo in realtà E al quarto posto il fatto che i treni lasciavano gli escrementi direttamente sulle rotaie Anche se questa è una cosa strana ma è una cosa strana per il Giappone Ma in realtà insomma un pochino tutti i primi treni anche... Nei paesi europei succedeva così, non so se avevo letto da qualche parte che, non so se succede ancora, anche in alcuni treni russi è vietato per i passeggeri di questi treni andare in bagno quando si fermano in una determinata stazione, anche perché vedersi l'escremento di un altro proprio dove devi prendere i treni non è bello e nemmeno igienico. Al secondo posto, questa è una cosa abbastanza interessante: è il fatto che un dollaro in passato valeva 360 yen. Questo era proprio un, un cambio fisso che era stato imposto dopo. La seconda guerra mondiale Questo cambio del dollaro Era stato imposto nel 1949 E è stato mantenuto fino al 1973 Adesso penso che 100 yen equivalgono a un dollaro Però comunque anche lì dipende un po' dai cambi Comunque è cambiato molto Al primo posto la cosa che più ha fatto impressione Per questi giapponesi che si sono sorpresi È il fatto che si potesse fumare sui treni Devo dire che la... il fatto di fumare È veramente comparso moltissimo in questa lista Cioè ha sorpreso moltissimi giapponesi il fatto che in passato si potesse fumare magari sui treni, sull'aereo nei teatri, nelle sale degli ospedali e questa è una cosa che mi piace molto perché non so se vi ricordate che una volta avevo fatto a Venezia il video sul perché odio il fatto che eh, sia legale fumare nei ristoranti in Giappone, cioè ci sono ancora dei ristoranti in cui ci sono le stanze fumatori e per il discorso delle nomikai sapete che vi ho detto che sono quelle cene di lavoro e se c'è il boss che vuole fumare, anche il dipendente magari un po' piccolo per non dare disturbo e per mostrare rispetto al, al suo superiore anche se magari ha un'allergia fa finta quasi di nulla e fa gaman vuol dire subisce è una cosa molto nella cultura giapponese però un discorso a parte molto lungo se volete vedervi il video andate qua e capirete meglio che cosa voglio dire comunque questa cosa che il fatto del fumare sia comparso così tante volte nella classifica mi è piaciuto perché forse magari in futuro il fatto che comunque si possa ancora fumare negli isakai oggi lo vedranno come una cosa da cui sorprendersi quindi in giappone le cose stanno cambiando e penso che cambieranno secondo me a breve non si potrà fumare né negli internet caffè né nei ristoranti e anche le smoking area che si trovano davanti spesso a delle stazioni secondo me andranno via via a sparire comunque in Giappone il numero di fumatori è molto sceso perché dovete sapere che il Giappone era veramente una società dove si fumava un sacco mentre adesso comunque sta cambiando penso per un discorso anche di salute spero che questa lista vi sia piaciuta se vi è piaciuta mi raccomando lasciatemi un mi piace e ditemi quale di queste 20 cose vi ha sorpreso di più E adesso apriamo il pacco Eh ve l'ho promesso Tra l'altro non mi ricordo che cosa è arrivata l'aspirapolvere! Ma devo dire che sono un po' triste perché, in realtà, io aspettavo l'umidificatore. Dovrebbe arrivarmi oggi. Peccato che hanno spedito con due pacchi separati. Vabbè, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. E Noi ci vediamo alla prossima. Un abbraccione da seba. Ciao, ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafinini in maggiori digital store.